Raceway, qualcosa di più dettagliato cosa devo trovare cosa devo fare no ferma roxy va bene adesso la investo con un go no che giunto fuori e torna a quello La speria, con l'alta marea andiamo a stare a il sogno che è nel sicuro provo questo questo questo spwho, sì, questo, spwho, questo video sparca questo video fare video che sca... video che scatta eh, Spacca! Ma soprattutto la cosa lì e a Dio oh di <musi> e la sera ci la uno No, Manca questo video! Vale <ride> struccio! <ride> Sorriso per noi! Sono bella, bella, bella! Non Video che scappa! Video che scappa! Manca! Ma dove tutto nella cosa? e la sera più calda sarà The province is very happy. They live here No, no, no. so no. Provo questo questo questo spanca questo video. Spalca questo video. Svalistruccio. Sorriso, sorriso per noi. Oddio! Video che scappa! Video che scappa! Basta! Ho fatto un cuore lì. È la fine. sì la fine. È la fine. È Onde nel lato che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 Spalca questo video! Farestruccio! Il Sorri sorriso per noi! Posto seguirlo? Video che scappa! Video che scappa! Spalca! Ma soprattutto con la tromba! Guarda lo scuola! Gioca, addio e risalto, e la sera. Ti capita, Si comincia sempre da qui, nelle sede così. Video che sca... Video che scappa! Ma soprattutto tutto quella cosa lì. Negandi era andata a luz, mi sempre di più. Fu così che io la salvai, la Si comincia sempre da qui, nelle deserto, di stare così. se siamo, questo video spacca questo video balestruccio strucchio sorriso sorriso per noi video che scappa video che scappa spacca ma dov'è tutto quella cosa e la sera più ciao, ciao, ciao, la Ciao a tutti, ciao a nelle ciao a tutti, ciao quello che deve fare cazzo video che scappa video che Basta! ma dove tutto quella cosa addio addio addio Questo... questo spanca questo video spanca questo video fare struccio Sor sorriso per noi video che scappa, video che scappa, Ma eh, non <inter> è tutto, dove la cosa? la sua <susurra> la mia amica, la mia amica, la mia la Oh, e era andata tutta in autod, di perdi, se mi va che io la parlai, grazie, castira, si comincia a vedere Già, a terminal. no, no, no, no, no, no, no, no, ti Questo, questo, questo vale. spaga questo video! Spaga questo no, video! Vale, vale, mai! Vale, vale, vale! Vale, vale, vale, vale! Vale, vale, video che vale, Yeah, I thought they'd go.